Buonasera, benvenuti, benvenute a Extrema Ratio. Questo è l'ultimo incontro della primavera 2021 di Extrema Razio e finiamo parlando, finalmente anche noi, di Dante. Lo faremo secondo la prospettiva della sua salvezza. Salvare come sottrarre a un pericolo, liberare da un danno grave, fisico o spirituale, come dicono i dizionari, e salvare anche come mettere in serbo, conservare. Certamente Justin Steinberg intendeva entrambe le accezioni del termine quando ha scritto quattro modi per rovinare Dante e un modo per salvarlo, apparso recentemente sull'indice. Gli lascerò prestissimo la parola finché ce lo spieghi. Dopo di lui interverranno Antonio Montefusco dell'Università di Venezia, Pietro Cataldi dell'Università per stranieri di Siena e Natascia Tonelli dell'Università di Siena. È stato calcolato che occorreranno circa 40.000 anni affinché il disco che vedete nella locandina arrivi, se mai arriverà, a un'altra stella o galassia, a bordo del Voyager lanciato nello spazio nel 1977. È il disco su cui è inciso, tra l'altro, il preludio e fuga in do maggiore dal secondo libro del clavicembalo ben temperato di Bach, nell'esecuzione non ricordo di quale anno di Glenn Gould Abbiamo scelto quell'immagine perché abbiamo pensato a come si possa salvare il bello assoluto, categoria alla quale certamente appartiene anche la commedia. Lascio a questo punto la parola a Justin Steinberg, parleranno, come vi ripeto, a seguire Montefusco, Cataldi, Tonelli, ma saremo lieti di cambi di programmi e di scambi e interruzioni tra i relatori. Al termine, come di consueto, verrà dato spazio alle domande in chat. Lascio senz'altro la parola a Justin Steinberg. Prego. Grazie. Prima di tutto volevo ringraziare gli organizzatori il eh, pubblico, eh, i colleghi che sono qui oggi. Um, devo dire che ho scritto quel pezzo eh, per l'indice proprio per, per, per fare, discutere, per poter parlare di queste cose che sono importanti credo per tutti noi. Mm. Ho pensato infatti eh, che oggi magari eh, non, non, um, non uh, leggerò tutto l'articolo, tutto il pezzo ovviamente, ma visto che l'ho scritto anche per, uh, per comunicare e credo che sia scritto in modo abbastanza comprensibile, ho pensato che uh, alcuni pezzi uh, leggo, eh, magari in modo un po' più orale diciamo, eh, altri, altri vi sumo e altri ancora commento. Eh, dunque, il titolo era Quattro modi per govinare Dante e un modo per salvarlo. Questo sarebbe infatti l'introduzione, motivo per cui ho scritto il pezzo. Povero Dante, la pandemia ha rovinato l'anniversario della sua morte. Quest'anno avrebbe dovuto essere pieno di celebrazioni, di conferenze, di mostre e di pubblicazione in suo onore. Invece, invece alcune sono state cancellate, altre rimandate e altre ancora trasposte nelle lettere. Anche se di fatto l'anniversario si sta ancora celebrando, come vediamo, è improbabile che questi eventi, a parte qualche eccezione di rilievo, destino granché entusiasmo in versione riadattata. Mi dispiace per i miei colleghi che hanno speso un gran quantità di tempo per organizzare questi eventi e una delusione per loro, per tanti che sono stati invitati a partecipare. Ma devo ammettere che io personalmente un po' provo sollievo. Temevo un anno di celebrazioni ufficiali, tutto stipato di di conferenze accademiche. Anche se magari non lo ammettono, immagino che molti dei miei colleghi si sentono allo stesso modo. Dante Alighieri resta il più influente attore medievale del mondo intero. Il campo degli studi danteschi invece non sta prosperando. Io sono direttore della più antica rivista di studi su Dante, Dante Studies, e vi garantisco che è sempre più difficile trovare saggi di qualità, e so che altri redattori hanno lo stesso problema. Come possibile soluzione vi propongo quattro modi per bovinare Dante e un modo per salvarlo. Um, e ho scritto quello che vorrei affrontare. Infatti, quello che dovrebbe affrontare il pezzo per l'indice era questo: mh, dislivello fra il successo e la fortuna di testi danteschi. In America, si va in qualsiasi libreria, eh, mh, ci sono. Ci sono tantissime traduzioni, infatti, della commedia, ma non solo della commedia. Eh, è l'attore medievale più tradotto all'estero, infatti. Quindi, da un lato, abbiamo questo grande successo, fortuna di testi danteschi, eppure, dall'altro canto, magari è una crisi, forse è una parola troppo forte, però non è un momento eh, ugualmente felice, io direi, per studi danteschi. io vorrei indagare. Questo, questo dislivello. Quindi ci sono quattro punti e, e poi un, un modo per salvarlo. Primo punto Dante è solo per dantisti. Questo è il presupposto più diffuso che minaccia la disciplina. Se non hai studiato Dante per almeno un decennio, un decennio non puoi capirlo. Oppure Visto che sappiamo ancora così poco su Dante, dobbiamo essere massimamente cauti eh, prima di pronunciarci. Ma questo monito, un po' castrante, è semplicemente falso. Perché in realtà su testi di Dante sappiamo parecchio. La commedia, grosso modo, oggigiorno riusciamo, riusciamo a capirlo. Non è Finnegan's Wake di James Joyce o anche Ulysses di James Joyce, per esempio. Se io vado in libreria e compro um, un'edizione di Finnegan's Wake, non riesco a capirlo senza un bravo professore che mi spiega tutte le illusioni, eccetera. Eh, e anche in quel caso è molto probabile che non che capisco 10%. Invece con l'introduzione, con, con i, gli ottimi commenti, eh, con, ehm, con altri, molti altri strumenti, non dico 99%, ma 92-93% dei testi danteschi, un pubblico colto riesce a capire, secondo me. Certo, ci sono alcuni passi eh, particolarmente complessi eh, che richiedono studio intenso. Per, essere, per poter essere afferrati. Ma questo è vero per, per molti eh, opere premoderni. E Dante, più di altri autori, scriveva per persuadere. I suoi testi non sono così impenetrabili che solo gli iniziati hanno diritto di commentarli. Quindi il primo punto vuole guardare questo, perché eh, cosa succede quando abbiamo una specie di ghetto di, di studi danteschi ehm, che non ci sono più saggi da, da colleghi, da persone colte eh, che, non sono, che non sono specialisti, che non sono dentisti. Io ho visto nella rivista che abbiamo sempre più fenomeno di contributo, ci sono tanti contributi ma pochi saggi, pochi saggi, eh, contributi, io intendo, interventi su argomenti predefiniti, su questioni che noi della comunità eh, abbiamo già deciso che sono dei punti che ancora sono da dichiarare. Dichi dichiarare chiarire, scusate. Eh, vedo anche nel commento una differenza, ci sono commenti scritti per un pubblico, Cotto, diciamo, eh, che spiega il, il, il, il testo dantesco anche con riferimenti a altri testi letterari. E ci sono altri commenti, che in fondo, infine, sono commenti a altri commenti. Vale a dire, c'è un dialogo fra il commentatore a altri che hanno già commentato il testo. Quindi, abbiamo una specie di dialogo fra commento a commento, più che commento al testo. Ecco, questo è il primo punto. Il secondo è Dante è uno di noi, Dante è uno di noi. Questo presupposto sembrerebbe meno elitario e dunque più, condivisib più condivisibile di quello precedente. Invece secondo me è più insidioso. Dire che il testo di Dante parli a noi qui presenti, nel momento storico che viviamo, senza dubbio ci è di conforto, ma c'è un prezzo da pagare. Quando miriamo i testi di Dante per la loro modernità, non facciamo altro che appietirli, privandoli e privando noi stessi, della loro alterità ispita. Questo processo di familiarizzazione rende la poesia di Dante più accessibile, sì, ma anche meno stimolante. Addomesticare uccide la passione. Non fraintendetemi, però. Eh, non sono contrario a raggiungere il numero più ampio di lettori, anche se significa semplificare il testo di Dante. Mai fidarsi di uno studioso che non riesce a comunicare le proprie idee in modo lucido e diretto. Il problema non è la divulgazione in sé, ma il modo in cui si aspira a toccare un pubblico più vasto. Il problema è quando si insiste che Dante merita la nostra attenzione perché è un precursore della nostra qui e ora. C'è il narcisismo, nel bisogno di vederci riflessi Uh, nei testi che studiamo ma perché l'arte per percerci dovrebbe rispecchiare la nostra politica e perché mai diamo per scontato che i nostri valori vadano celebrati ogni volta che li intravediamo ok punto tu, pu secondo punto Dante è uno di noi terzo punto Dante è un Poeta cattolico qui secondo me devo mh, spiegare prima di tutto una differenza fra istituzionale forse fra um, um, cosa vuol dire dante cattolico negli Stati Uniti e magari qui in Italia negli um, ultimi dieci anni negli Stati Uniti ma forse anche qui non lo so c'è stato un grande campagna per uh, enfatizzare quello che noi chiamiamo STEM. STEM. Eh, e STEM sono gli studi di, sono, eh, non studi umanistici, sono science, technology, engineering, mathematics. Questo a livello della scuola, ma di conseguenza anche a livello dell'università. Questo vuol dire che matematicamente abbiamo molto meno studenti di lettere, meno, eh, meno studenti alla fine vuol dire anche, anche meno fondi e meno possibilità di assumere docente, fare conferenze eccetera. Um, in questa lacuna, eh, è meno male alla fine, Um, si, si sono uh, riempiti, diciamo, delle istituzioni private cattoliche, sia uh, università private cattoliche, come mh, forse voi, voi conoscete, per esempio, qui in Italia, l'Università di Notre Dame di Indiana, ma anche centri para-universitari uh, che sono, se non nel campus, accanto, per esempio a Chicago abbiamo eh, un centro molto forte che si chiama Lumen Christi, ora se io voglio invitare uno di voi, uno dei miei colleghi, di venire dall'Europa, ora il mio dipartimento non ha più fondi per questo, ha fondi magari per un orario, ma non per il biglietto dell'aereo, per l'albergo, eccetera, quindi io devo decidere se voglio consponsorizzare questa presentazione con una di queste organizzazioni ehm, eh, private e cattoliche. Ovviamente eh, non è che loro mi dicono non è che mi censurino non mi dicono questa persona no però c'è ovviamente delle tendenze diciamo di quelle che loro vorrebbero ehm, promuovere mm, diciamo studiosi approcci che rispecchiano certi, certi, valori, certi valori. Il problema per me, come studioso, è che alla fine se Dante diventa, perché io ovviamente Dante è un poeta cristiano, io non voglio dire che Dante non è poeta cristiano, mm. sarebbe folle. Però cosa vuol dire per loro che Dante è un poeta cattolico? Vuol dire che rappresenta un'alternità un Scusate, un'alternativa al mondo moderno. Devo essere riduttivo, ma più o meno così. Dante rappresenta un specie di Catholic Identity Politics, che rappresenta non la modernità, non il mondo laico, eh, eh, un'altra possibilità, e se Dante rappresenta una serie di valori apposti a, a come viviamo oggigiorno, per esempio, eh, questo fa sì che non abbiamo più un possibile medievo conflittuale, no? Dante deve, deve rispecchia il medievo in tutto, no? Non, può, non possiamo avere mh, un medievo, mh, diversi medievo eh, mondi medievali, oppure eh, un mondo in cui ci sono ideologie in conflitto. Questo secondo me è un problema, diciamo, eh, ideologico eh, con che io vedo con questo fenomeno istituzio istituzionale. Ovviamente non sto parlando di un collega o un, un dipartimento, ma un fenomeno vasto, ormai anche internazionale. Eh, ok, so, quindi... Di nuovo, Dante, numero 3 è Dante è un poeta cattolico eh, che non vuol dire che io, che, che, mh, io voglio defiologize Dante o, o che studiare Dante in quanto laico, è un altro fenomeno. Dunque, ehm, l'ultimo punto era Dante è un monumento. Dunque, questo ultimo presupposto è il principale responsabile delle celebrazioni in corso quest'anno. Dante fa oggi parte della cultura ufficiale. Nessuno è contro Dante. Nessuno mi mette in discussione la grandezza. Tutti, al contrario, vogliono una fettina della torta Dante per approfittare dell'associazione con il suo nome con la speranza che qualche traccia della sua autorità si trasmetta fino a loro. Come critici, non offriamo più nuove, magari controverse interpretazioni dei suoi testi, ma degli scoop. E questi scoop spesso si dimostrano più opportunistici che credibili. Mi dispiace, ma questa è la verità. Negli ultimi anni, la mentalità Dante è un monumento ci ha inondato di biografia in concorrenza fra loro. Tralasciando il loro valore intrinsico, il fenomeno in sé è significativo. La biografia è spesso un genere reazionario. Non c'è bisogno di amare la letteratura per amare la biografia. Anzi, la biografia si può anche usare come farmaco contro l'ambiguità della poesia. Questo è anche il motivo per cui gli editori adorano la biografia, perché vende. Diciamoci la verità, è più probabile che medici e avvocati conservino sui loro scaffali una copia della vita di Dante che della vita nuova. quando trattiamo Dante come un altro dei grandi, come un Lincoln o un Garibaldi, attutiamo quel che è difficile e spigoloso nei suoi testi. Come salvare Dante? Voglio dire come premessa a quest'ultimo punto che um, di tutte le critiche che ho ricevuto per questo articolo, per questo pezzo, ho ricevuto più uh, critiche sulla parte positiva. <ride> come salvare Dante? Magari questo possiamo, possiamo cercare di capire perché uh, dopo. Um, quando sfoglio vecchi numeri, delle riviste Dante Studies del secolo scorso e li confronto con i numeri recenti, mi imbatto con un contrasto flagrante. È sempre più raro trovare oggi interpretazione dei testi danteschi da, da parte di non specialisti. Non sto parlando di saggi amatoriali che prendono di risolvere qualche enigma nel testo ci sono tanti di quelli. <ride> Ho invece in mente studiosi di altre discipline che si confrontano in modo serrato proprio con la poesia di Dante. Vorrei leggere saggi su testi di Dante scritti da persone cotte che non siano specialisti di Dante. La critica dantesca è oggi divisa fra specialismo e divulgazione. Facciamo queste due cose. Spieghiamo Dante agli esperti di Dante e lo rendiamo più appetibile per il grande pubblico. Accade di raro che intellettuali non specialisti pubblicino su riviste dantesche o partecipino alle nostre conferenze. E quelli che osano attraversare la frontiera sono spesso troppo reverenziali. Eppure il lavoro migliore è spesso, quel, è spesso proprio quello sfotto dagli outsider. Ma non, di, ma non do mica colpa ai miei colleghi se non vogliono giocare con noi. Se oggi uh, dovessi sottoporre a double blind peer review i saggi di Eric Auerbach, Leo Spitzer o Erz Kantorowitz sarebbero rifiutati manchevoli di non citare abbastanza i loro colleghi. Così è il mio appello a comparatisti storici, storici di arte, filosofi, poeti e scrittori che sono stati ispirati dall'opera di Dante. Invia inviateci i vostri saggi, partecipate alle nostre conferenze, mettete in discussione i nostri presupposti, abitete i nostri monumenti, salvateci da noi stessi. Grazie. Direi che può passare senz'altro la parola a Antonio Montefusco. Allora, per quello che può interessare, la mia prima reazione, l'articolo di Justice Steinberg sull'Indice dei Libri del Mese, pubblicato il primo di febbraio di quest'anno, tornerò su questa data, fu non solo di soddisfazione, eh? ebbi anche un po' la sensazione di non sentirmi solo, no? come se quelle parole dessero voce a un sentimento più diffuso, un po' come l'opinione pubblica al tempo di Dante, no? quando tutti i nemici di Bonifacio VIII si sentirono vendicati no? dal fatto che Sciarra Colonna oltraggiasse il Papa con uno schiaffone. no? E nel, nel rileggerlo per questa occasione, per la quale ringrazio di cuore i colleghi per, per l'invito, con un minimo di distanza, devo dire che sento e ribadisco il valore di quella provocazione, diciamo così, nel, nel senso più alto del termine. E in qualche modo il titolo sotto cui sviluppiamo la nostra discussione no, mi pare che acquisisca poi no, la, la parte costruence, come ci ha diciamo, spiegato benissimo rileggendo il saggio. Justin, l'urgenza, cioè di salvare Dante, no? certo, diamo per scontato che Dante si debba salvare. Ciò che mi pare anche privo di dubbio, e questo Justin lo dice molto chiaramente, è da chi dovremmo salvarlo? Salvateci da noi stessi, non abbiamo sentito diciamo, il finale col fuoco d'artificio, no? soprattutto dai dantisti. E anche su questo punto credo che poche siano le obiezioni diciamo, che si possono sollevare. Allora, se dovessi dare, eh, farò diciamo questo sostanzialmente, una mia versione dei quattro punti della parte destruence, diciamo, del, del, del discorso di Justin, cioè i modi per rovinare Dante, essi mi paiono incentrati no? eh, essenzialmente su due punti. Mm? Da una parte il rapporto fra Dante e la contemporaneità, dall'altra l'autoreferenzialità degli studi danteschi. Sul primo piano, diciamo così, lo metto sotto l'etichetta, no? che era stato importante anche già, per esempio, nella, nel centenario del 65, no? penso a uno dei saggi famosi di quel centenario, no? Dante Oggi. No? L'articolo di, di Justin polarizza il tema fra il monumento, no? con la M maiuscola, il fondamento indiscutibile, l'oggetto di venerazione unanime, e dall'altra l'attualizzazione. No? Dante è uno di noi, Dante è vicino, che annulla la distanza cronologica e anche antropologica con l'antico. La polarizzazione a me pare solo apparente, no? e mi sembra che emerga anche dalla rilettura di Justin. In entrambe le versioni Dante viene omogenizzato, allisciato, no? si può dire addomesticato, sicuramente viene ortopedizzato no? in qualche maniera. Su questa base, tra le altre, viene messo il dito eh, su due noti più che dolenti infuocate della discussione, questo diciamo forse bisognerebbe un po' sottolinearlo, no? della discussione della comunicazione intorno a Dante su tutti i livelli, in maniera devo dire coraggiosa in questo frangente specifico degli studi danteschi. Mi riferisco al fatto che viene indebolito, de demolito uno dei prodotti più affascinanti di questa stagione, ovviamente sto interpretando io e in qualche maniera radicalizzo per, per la discussione, no? E qui mi riferisco al passaggio sul, sulla biografia, no? Questo è un momento in cui il mercato editoriale evidentemente ha risposto anche al centenario, no? in particolare e soprattutto con questo genere letterario specifico. E che Justin definisce, no? come, come abbiamo sentito, esplicitamente reazionario, eh? sono parole sue. Non è poco, no? ma pensiamo anche diciamo, al genere della biografia eroica e quella che ricordava, appunto quella per eccellenza, diciamo così, no? il padre della patria e la biografia di Garibaldi. E secondo me questa osservazione, se mi posso permettere, vista dal punto di vista tra l'altro di uno studioso anche anglosassone, no? Ma qui diciamo così, sto semplificando io, no? Perché Steinberg ha uh, la cultura e la, la ricerca di, di Justin ha, ha molti aspetti continentali, tra cui diciamo così, una formazione filologica che ormai diciamo così, unisce anche gli studi danteschi oltreoceano e uh, europei. No? Secondo me è un punto di vista di una pregnanza notevole, no? Visto il ruolo e il peso che quel genere letterario specifico, la biografia, no? Ha anche nel quadro dei saperi storici in lingua inglese. E secondo me questo è già, se posso, diciamo, per, aprire la per diciamo, sollevare la discussione, un primo terreno su cui varrebbe la pena veramente di andare più in profondità anche con la riflessione e con l'interrogazione, perché tocchiamo un punto... Che a me interessa moltissimo in cui la scienza diciamo così il dante dei dantisti no ha un rapporto quasi cioè per la prima volta ha un rapporto più diretto che vediamo no e, mh, visibile con il mercato culturale no? con le sue esigenze anche di diversificazione del prodotto so che non è questo il piano su cui lo poneva lo poneva Justin, no? cerco diciamo di spingere un po più in là no? se pensiamo che in questo momento guardiamo gli scaffali dei maggiori editori, è un dato di fatto, no? hanno investito in particolare no? su, questo, su questo terreno. No? E chiunque di noi fa lavoro di storia e di filologia sa che spinta forte e non per forza, diciamo così, scientifica, c'è anche nella volontà di distinzione, no? di diversificazione. L'altro tema caldo, l'ha detto benissimo, è anche quello del Dante poeta cattolico. Io devo dire che su questo, diciamo così, rispetto invece alla postilla che ha fatto Justin in questo momento, invece mi sento, oh, eh, non di dissentire, ma di, in realtà in, diciamo, di essere uno steinbergiano più or ortodosso rispetto all'articolo, cioè nel senso che eh, probabilmente, io diciamo eh, più che il dantista faccio lo studioso di storia francescana, di cultura francescana e, e religiosa diciamo tra due e trecento, no? e se si vuole anche conosco in maniera anche più diretta no? che cosa voglia, voglia dire questa forma di ipoteca di tutela culturale diciamo così no? che segue una storia complessa e che sono d'accordo con Justin, no? è ingeneroso accludere integralmente nella visione della censura cioè non è lì il punto no ad ogni modo diciamo così esiste sullo sfondo questo problema secondo me anche nella tradizione di studi eh, danteschi anche eh, specificamente italiani eh. comunque questi i due punti, no? biografia Dante Poeta Cattolico, no? mi sembrano significativi perché entrambi battono e insistono su un quadro tra politiche, culturali, eh, po scusate, politiche editoriali, no? mercato culturale, egemonie diciamo, culturali contemporanee che sembrano congiurare assieme appunto per quella che io chiamo la tendenza a ortopedizzare, semplificare, banalizzare, allisciare no? in qualche maniera d'altro. Se dovessi riassumere ho l'impressione che la polemica di Steinberg coglie profondamente nel segno perché individua in una fascia larga del discorso contemporaneo su Dante, per riassumere, no? dalle discipline insegnate all'università alla divulgazione più o meno alta, questa tendenza banalizzante, no? che tende a rendere questo tema complesso, stratificato, charming, no? vendibile e soprattutto unanimista in qualche maniera, no? cioè portatore di una visione un animista. In questo senso credo che l'obiettivo di salvare Dante sia tutt'altro che facile, perché si collocano su più livelli dell'elaborazione della comunicazione scientifica. Se posso aggiungere, diciamo, degli elementi, vorrei insistere sul fatto che questa visione, questa polemica, ci interroga su eh, due punti chiave, se posso un po' esagerare, no? su due ehm, punti eh, che a me sembrano fondamentali della nostra identità gli studiosi umanisti e più in generale, diciamo, gli studiosi di letteratura, no? Ed è per questo che, appunto, provo anche ad aggiungere degli elementi, ad andare ad aggiungere degli elementi di discussione che mi sembrano rilevanti. E li concentro su due piani, che entrambi partono ovviamente dal ragionamento di Justin. E li riassumo così. Il primo, ripeto, riguarda eh, mh, il rapporto, siamo sempre nello stesso quadro, no? Del nostro autore del canone per eccellenza, poi diciamo sappiamo bene quanto questo canone sia stato problematico, mobile, insomma, comunque, del canone scolastico per eccellenza, è la nostra complessa e per molti aspetti, eh, non dobbiamo dimenticarlo, rivoluzionaria contemporaneità. Cioè noi viviamo comunque una contemporaneità molto pesantemente, diciamo così, innovativa, no? sotto molti punti di vista. Il secondo è quello che riguarda, come dire, la grande o meglio, quello che a me pare la grande novità di questo centenario, e cioè la concreta modalità con cui si è svolto. E cioè, complice la pandemia, essenzialmente via digitale, nel mezzo informatico. Steinberg ha detto, no? Nell'etere, d'accordo? Diciamo così. Il Dante del centenario finora, in particolare un Dante particolare sul quale mi soffermo alla fine, si è svolto in questa, in questa modalità, ed è una novità. Allora, sul primo piano, Dante dante oggi diciamo dante e oggi? Mm? va bene steinberg secondo me ha di nuovo un punto di osservazione straordinario no ripeto essendo a cavallo tra due mondi in questo caso tra quello europeo e quello statunitense eh? e non lo spreca perché ci interroga secondo me su un punto fondamentale rispetto al quale dovremmo ragionare a mio parere anche in termini di agenda culturale più generale mi riferisco evidentemente al fatto che no? su questo parlo anche di contemporaneità no, rivoluzionaria da un certo punto di vista. Noi oggi siamo di fronte a un grande conflitto narrativo con il passato, no? che questo conflitto è evidentemente esploso in maniera fortissima negli Stati Uniti, ma anche il movimento delle donne, del MeToo, no? sta evidentemente travolgendo no? il nostro rapporto con il passato. Ovviamente parlo della cancel culture, dei temi di genere, dei temi della decolonizzazione, che sono temi e qui so diciamo di usare dei termini forti, ma voglio dirlo con chiarezza, nei dipartimenti italiani, spessissimo dominati da uomini, da una cultura fondamentalmente monoetnica, diciamo così, no? sono sistematicamente oggetto di scherno, di quello che per me è una sorta di catcalling culturale, no? in cui ci si riconosce fra maschi bianchi europei, educati alla filologia, no? in qualche maniera, che come dire, rispetto a questo tema no? dobbiamo essere, sospettosi e, e invece credo che sia un tema serissimo che è sul tappeto e che lo è soprattutto nel quadro che forse ci interessa di più diciamo così e qui non è solo Dante secondo me in questione eh? è tutte le, le discipline eh, past oriented eh, in qualche maniera cioè incentrate sul passato no? E lo è sia su quello della divulgazione sia su quello dell'insegnamento. Eh? Io non, non dimentico no, che un, uno storico come eh, eh, io ero studente universitario, no? uno, storico, uno storico come Giuseppe Galasso, no? era il 2000, 2001, facevo il terzo anno, no? reagì a um, un tentativo di riforma del ministro allora Tullio De Mauro no? con la geostoria, di aprire la storia anche a, a appunto, una storia non eurocentrica. Ho recuperato il suo articolo sul mattino del 2001. Sullo stesso piano sono disposti ad esempio l'Africa subsahariana con le migrazioni Bantu e le più grandiose e decisive esperienze civili dell'umanità. Via! Con tutto il rispetto per tutti e con un senso profondo della pari dignità umana di tutti gli uomini che nella storia vivono e operano. Il Rinascimento, la rivoluzione scientifica moderna le rivoluzioni americane e francese, la Cina e l'Islam sono una cosa, i Bantu e gli aborigeni australiani sono un'altra cosa. Nei programmi scolastici varranno mai a mettere sullo stesso piano ciò che la storia ha messo su un piano diverso. Ripeto, diciamo così, sembra no? un altro mondo, era il 2001. E su questo vorrei dire, ovviamente semplificando molto l'approfondimento che ci vorrebbe rispetto a questo, no? che su questo piano io credo che noi umanisti, filologi italiani, ci illudiamo soltanto di essere profondamente attrezzati, grazie a un sapere storico e storicistico che ci insegna praticamente fin da bambini, fin dalla scuola elementare, dalla ehm, e per tutto il ciclo scolastico no? che le cose lontane da noi devono essere guardate giusta propria principia e io stesso mi sono formato no? non solo diciamo, la filologia ma l'antropologia storica no? e cerco di studiare ovviamente il passato nella sua alterità però a me pare che su questo piano la parola sia tutta in mano a chi nella sostanza vede solo il rischio di censura no? in questa domanda di messa in discussione delle narrazioni codificate perché questo a me sembra diciamo Molto interessante. E anche qui lo ribadisco con sommo rispetto, rispetto alle posizioni, diciamo così, storiciste e integraliste no? che conosco rispetto alle quali io stesso mi sono formato. Ma l'alterità c'è, è sul tappeto Justin sin da messa, diciamo così, l'ha fatta depositare no? in un passaggio no? quando, quando ricorda il finale di così nel mio pallare. Voglio essere aspro, no? Al finale che parla di stupro, no? Possiamo allargare, eh? Il corpus, vuole dire, no? Il sonetto del fiore nel quale si invita a inchiodare al muro eh, una donna che si rifiuta, diciamo, di accondiscendere, no? Eh, e se la chiede che gala al muro, no? L'episodio di Piccarda Donati, che diciamo così, in questo ambito, no? È sostanzialmente un episodio di victim blaming, no? Diciamo, in qualche maniera. E così via. Il, il, il, tra l'altro su questo tema c'è un dossier molto interessante sul teaching Dante, proprio nell'ultimo numero di Dante Stadis, no? eh, che mh, prende questo elemento soprattutto incentrandolo eh, no, nel problema diciamo, di insegnare Dante, mi sembra, nel contesto peculiare diciamo, degli Stati Uniti, ma con un allargamento in, in, interessante. Per me il punto è uno, cioè il Dante monumentale, il Dante del centenario, il Dante delle biografie, ha questo forte rischio, diciamo così, di eh, monumentalizzazione, ma soprattutto di togliere mordente a questa alterità. Cioè, a me sembra che questo, diciamo, punto, insistere, lavorare su questa alterità, proprio nella direzione che ci suggerisce Jassi, no? anche approfondirla in qualche maniera, capirla di più, cioè mettere in agenda questi, questi elementi, secondo me è una delle vie d'uscita per no, rispondere a queste nuove domande di ricerca, ma soprattutto di narrazione. L'altro punto su cui concludo, eh, mi soffermo velocemente, è quello su cui mi sono soffermato, diciamo così, in un contributo per Giacomo in Italia e che ho riassunto nel titolo Dante all'epoca della sua riproducibilità tecnologica, eh, titolo che banalmente riprende un famoso saggio di Benjamin. Lì ero partito proprio da un punto, forse l'unico, eh, che mi era sembrato che avesse superato nei fatti un'osservazione. Dell'articolo di Steinberg, e cioè il fatto che le, queste iniziative nell'etere, no? versione a distanza, no? sarebbero state meno coinvolgenti per dire così. Il Dante D del 25 marzo, l'articolo era del 1 febbraio, mh? ha, secondo me, in parte almeno smentito, no? diciamo così, quest idea, questa previsione. Invece, le iniziative online sono state tantissime. Tra l'altro secondo me sono oggettivamente no? un osservatorio eccezionale rispetto a cambiamenti che non sottovaluterei e che avranno una lunga durata, che forse meritano una discussione ampia, forse anche in parte diciamo così su tematiche differenti ovviamente da quelle che discutiamo qui. Vale la pena di chiedersi se questo Dante online abbia caratteristiche nuove e se forse è più interessante se esso sia in relazione con i modi per rovinare Dante, no? che dice Giassi. Sì. A me pare che si possa rispondere di sì a tutte e due le questioni. Io ho visto, però ripeto, diciamo così, eh, e credo che sarebbe veramente un tema da approfondire in maniera sistematica, no? non impressionistica. Da una parte una produzione massiva eh, di contenuti culturali in forma o pillorizzata, no? quindi fortemente tra l'altro depauperati, eh? diciamo, dovuti anche al mezzo, oppure secondo me questo invece è un aspetto tra l'altro di grande interesse su cui bisognerebbe riflettere di più, contenuti invece elevatissimi, di grandissima profondità, ma non a caso dei contenuti culturali in cui Dante era più un'occasione che il tema centrale, no? Un'etichetta, no? Che da un certo punto di vista, quindi non metto in discussione l'iniziativa, ma da un certo punto di vista, no? Quest etichetta fa forza sull'unanimismo di cui parlavamo, no? Il monumento indiscutibile, no? Per attrarre attenzione e spazio all'interno del mercato culturale digitale, no? Ed ecco, proprio su questo credo che il Dante omogeneo, lisciato, monumentale, sia stato tipico questo invece di questo Dante online. Ne costituisce in qualche modo il quadro di legittimazione, no? Che ha permesso, diciamo così, questo proliferare. Senza quel Dante monumento, non esiste né il Dante, diciamo in pillole, né il Dante che io ho chiamato il Dante brandizzato, brandizzato, il Dante brand, il Dante etichetta, no? Ma lo stesso discorso si può fare per rinascimento, per tutta una serie di categorie, diciamo, del, del made in Italy, no? Il rapporto alla cultura. A me pare questa è una nuova frontiera e credo, diciamo, la, la domanda che mi faccio è se e quanto modificherà il nostro modo di leggere, intendere, interpretare e trasmettere Dante. Io, diciamo, ho usato il termine pasoliniano di mutazione, so il peso, diciamo così, che ha questo questo tipo diciamo di, di diagnosi ma è soprattutto un modo per porre il problema alla discussione. Grazie. Beh, mi sembra che insomma stiano venendo fuori cose molto molto interessanti ma passerei la parola a Pietro Cataldi e poi magari si fa una discussione dopo aver ascoltato tutti i relatori. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Grazie agli amici dell'Università di Siena che ci hanno invitato e che ci mettono a rischio di cadere in una delle due retoriche. Justin è molto bravo a evitarle, perché ha una pars destruens, una pars costruens, però le due retoriche sono insidiose. Eh, una retorica è quella che ci ha fatto sentire tanto in questi incontri a cui partecipiamo, un po' scettici, un po' lusingati, un po' con senso del dovere per Dante, ci ha fatto sentire continuamente eh, ancora l'Alighieri, il sommo poeta, il divino poema, cioè tutto l'armamentario eh, mummificato ecco, della Danteide, del, del martirologio dantesco. E l'altro rischio retorico è quello, mentre partecipiamo ad eventi di questa celebrazione, mentre concelebriamo, a fianco di cardinali, vescovi, eh, in funzione magari anche solo di Chirichietti, di prenderci la soddisfazione di criticare il centenario e di dire, come io vi confesso, ho fatto almeno due volte, che se Dante sopravvive al centenario avremo dimostrata definitivamente la sua grandezza e la sua eh, facoltà di sopravvivere ancora per un altro secolo almeno. Perfino credo di aver detto una volta che se Dante sopravvive al centenario, questo è il miracolo che da solo basta dimostrare la sua grandezza come l'assenza di miracoli eh, quando Dante parla a proposito del, della fede. Se il cristianesimo si è diffuso senza miracoli, questo è il miracolo più grande di tutti. Ecco, se Dante sopravvive a il sommo poeta e tutto il resto, cioè all'ammirazione eh, del monumento da lontano, è la prova. Eh, e mi piace molto che Justin ci abbia costretto, sollecitato a preoccuparci qui eh, dopo ta così tanti secoli di nuovo di una cosa di cui Dante stesso si preoccupa nella commedia. Come salvarsi? Perché non dobbiamo dimenticarcelo, la commedia è, ha come oggetto e come tema, non principale ma unico, centrale, vero, come salvarsi. E mi sarebbe quindi venuta voglia di dire, ma l'intervento che mi ha preceduto lo ha in qualche modo fatto, che il modo di, salvar, di salvare Dante è chiamare Maria, Santa Lucia, Beatrice, cioè rimettere in moto quel meccanismo eh, di salvezza che Dante assegna così tanto a una catena femminile, anche se poi naturalmente l'operatore finale è Virgilio però sarebbe una soluzione troppo facile. No. Dante si è salvato da solo nel 300, noi dobbiamo vedere se lo riusciamo a salvare nel 2021. Io credo che un primo modo di provare questo salvataggio e cercando di stare sulla linea dei quattro argomenti più uno di Justin sia metterci nell'idea in cui nella posizione in cui Dante stesso poi ha provato a metterci, cioè l'idea che non è tanto lui a dover essere salvato da noi, ma noi che abbiamo bisogno ancora una volta, e probabilmente ne avremo bisogno a lungo, di essere salvati da lui. Cioè dargli la soddisfazione di fare ciò per cui probabilmente Dante ha scritto la commedia. L'idea di salvare l'umanità, perché non c'è dubbio che lui credeva, forse eh, una delle, delle poche debolezze cognitive che affliggevano... Lalighieri, il sommo poeta, credeva davvero che scrivendo la commedia avrebbe cambiato il mondo. Allora io penso che se vogliamo provare a salvarlo gli dobbiamo dare la soddisfazione di fargli credere che noi ci, ci mettiamo nella disponibilità di farci salvare da lui e cioè a proposito del Dante cattolico di vedere in lui qualcuno che ci salva dal moderno che ci salva da Ulisse. Io spero che non sia questo, non sia solo questo, ma per esempio vedere che Dante ha uno sguardo proprio da marziano come un marziano buttato nel nostro tempo, no? Dante letto nel 2021, che ci permette di fare un'analisi di quello che è stato il capitalismo in tutto il suo sviluppo, dalla società comunale, i primi movimenti mercantili importanti che attraversavano l'Europa, il maledetto Fiore, il sistema dei cambi che si riorganizzava attorno alla moneta d'oro, eh, coraggiosamente d'oro Fino a oggi, fino alla globalizzazione, fino ai movimenti dei grandi capitali finanziari, con tutto il resto. Cioè, lo sguardo di Dante, ma non sto qui ai sacchettini appesi al collo dei banchieri, io guardo proprio alla prospettiva attraverso la quale Dante considera il modello nascente del capitalismo, modello distruttivo, la vera ragione dell'inferno. Se ci affidiamo a questo sguardo noi che siamo dall'altra parte del grande arco storico di questo Moloch forse abbiamo la possibilità di offrire a Dante la possibilità non certo di salvarci dal, dal capitalismo ma di incoraggiarci di nuovo visto che sembriamo scoraggiati a conoscerlo e guardarlo. E poi anche diciamolo e qui non vorrei veramente apparire moralista a fare altre due cose con le quali Dante prova a scuoterci, prova oggi come prova da allora. Valorizzare al massimo la responsabilità degli individui. Gli individui sono responsabili delle loro azioni. Fare una cosa, non farla, farla in un modo, farla in un'altra è importantissimo. Da questo dipende il destino dell'individuo che agisce, dipende il destino intorno a lui. Eh, Troppo clamoroso è il caso di Paolo e Francesca con quel verso, come ha detto De Sanctis, che gitta dentro l'inferno. Quelli non si sono ancora baciati, lo hanno appena forse pensato e sono già all'inferno. È un po', un po' tanto, ammettiamolo, però è anche un modo in cui Dante ci dice che quando pensiamo qualcosa, la facciamo, siamo responsabili. E le responsabilità danno conseguenze. Noi naturalmente non crediamo più che quei due poveretti per essersi baciati o anche solo per averlo pensato meritino l'inferno e l'unione eterna, l'indissolubilità del legame. Però possiamo forse eh, lasciarci eh, coinvolgere da quest'idea forte della responsabilità e d'altra parte il rovescio, l'idea forte della redimibilità dei gesti. E questa io penso che vada collegata allo sguardo di conoscenza del capitalismo non è irreparabile per Dante a me questo è sempre piaciuto molto nulla è mai irreparabile non c'è posto abbastanza basso dove uno possa cadere come buon conte da Montefeltro ad esempio ci dimostra che non sia possibile a un certo punto incontrare il potenziale trasformativo nella storia degli individui nella storia dei popoli il potenziale trasformativo io non so se ci sono tanti autori capaci di mettere in campo una fiducia così grande nel potenziale trasformativo. Allora, se non ci lasciamo trasformare da Dante, cioè se non accettiamo l'idea che nulla è irreparabile e che tutto è redimibile, cioè che il tempo passato, perfino il tempo passato, non appartiene interamente all'erudizione, all'antiquaria, alla filologia, ma che anche il tempo passato appartiene, come Elliot ci ricorda, al presente. Che ne può disporre e eh, allora noi abbiamo perso e Dante perde con noi diventa morto più morto dei morti e lui invece in mezzo a tutti quei morti è proprio vivo vivissimo però credo che le domande che Justin pone le domande che ci pone eh, rispetto alle quali ci invita a prendere posizione eh, non riguardino solo Dante riguardano Dante in quanto emblema della letteratura in quanto sineddo della letteratura cioè in quanto necessità di interrogarci davvero al di fuori delle biografie reazionarie, al di fuori delle trasmissioni televisive, ehm, delle pillole, dei convegni, delle riunioni, di tutta questa, eh, diciamo, melassa mediatica che ha avvolto Dante in questi mesi, interrogarci davvero se valga oggi la pena ancora di dedicare tanto tempo quanto ne richiede la lettura della commedia, anche solo di alcuni canti, o di un grande romanzo o di un grande romanzo di Dostoevsky piuttosto che del William Master eh, piuttosto che vedere un bel film o una bella serie perché eh, un, un grande romanzo grande anche come estensione occupa lo spazio di 50 puntate di una serie e non voglio chiedermi che cosa occupi nello spazio nel tempo una lettura anche solo dilettantesca della commedia di Dante vale la pena? io credo che gli studiosi di letteratura hanno paura di porsi questa domanda io ho paura di pormela perché potremmo scoprire che siamo costretti se non vogliamo che la letteratura la critica diventino come la sfragistica come la numismatica cioè delle attività separate molto specifiche e speciali e forse siamo costretti a ripensare integralmente il canone e l'idea di canone e non solo a cancellare ma forse a scrivere cose nuove però se non facciamo questo a Dante se non gli offriamo l'opportunità di essere guardato come un oggetto in pericolo che ha bisogno di essere rimotivato nella sua presenza centrale dentro un certo codice della civiltà io credo che gli facciamo torto perché facciamo torto a noi stessi cioè noi dobbiamo avere il coraggio, questo sì, e eh, per questo a me piace che si affrontino no, con questa radicalità eh, i, i temi. Dobbiamo avere il coraggio di metterlo in discussione. Dante, Shakespeare. Certo, non posso nascondervi che io spero ardentemente, mi auguro ardentemente che Dante ce la faccia, che io possa dire ai miei figli e un giorno ai miei nipoti, guardate, vale la pena di leggerlo, che io possa dedicare... Eh, del tempo a scrivere un commento a un canto di Dante anche se devo dire tra parentesi l'ultima volta che ho cominciato a farlo ho scoperto che negli ultimi venti anni erano stati pubblicati su quel canto 600 600 saggi o li chiamo saggi ma ha ragione Justin diciamo 600 paper in alcuni casi questi paper forse erano anche dei saggi ma lì non è colpa né di Dante né nostra è colpa di un sistema di valutazione dell'attribuzione dei punteggi ai concorsi, delle modalità dell'abilitazione, almeno in Italia, della VQR, di tutto ciò che noi stiamo facendo per impedirci di trattare seriamente le questioni serie. Cioè, vale ancora la pena di studiare Dante? Vale ancora la pena di studiare la letteratura? Questo codice così altamente simbolico merita di essere conservato accanto al codice alla lingua scritta della realtà? come Pasolini chiamava l'audiovisivo, merita di essere conservato, forse merita proprio perché è simbolico, che ci costringe a un pensiero astratto, cioè a una forma di pensiero nel senso del libero gioco. E, mh, io penso che eh, se noi dovessimo affidare a Dante oggi la possibilità di collocarsi tra noi, io non immagino che si collocherebbe con l'atteggiamento sdegnoso, corrucciato che l'iconografia ufficiale gli ha voluto assegnare, ma immagino che si collocherebbe con la radicalità che lo caratterizza, da un punto di vista conoscitivo, concettuale, critico, e ci chiederebbe di fare non solo quello che Justin nella sua parte eh, propositiva chiede, di lasciar parlare di lui, anche persone che non sono specialisti, cioè che non trattano la letteratura come una scienza dura, ma che la, con, la trattano come la letteratura me, merita di essere trattata come una disciplina di studio costitutivamente interdisciplinare. Una cosa di persone colte, non di specialisti. Non ci chiederebbe solo di fare spazio agli altri, agli storici dell'arte, ai filosofi, agli scienziati, e alcuni prendono la parola, ma ci chiederebbe agli studiosi di Dante qui ce ne sono ma io non sono tra questi sono diciamo mezzo studioso di Dante ma insomma tutti noi studiosi di letteratura ci chiederebbe di non essere specialisti noi cioè di concedere a noi stessi il diritto di essere degli intrusi dentro lo specialismo degli studi danteschi e di guardare Dante come hanno fatto negli Stati Uniti Singleton oppure eh, Auerbach oppure altri grandi sì. studiosi sì, come conoscitori accurati della sua opera, ma anche con una spregiudicatezza di sguardo che fa interagire la Bibbia e il presente. Io sono per esempio convinto che senza il pensiero del modernismo, senza Virginia Woolf, senza far agire quel modello, eh, Auerbach non avrebbe potuto eh, elaborare il concetto di figuralità. Che quell'idea di figuralità non gli viene tanto dalla Bibbia a cui lui filologicamente eh, dichiara di attingerla, ma gli viene dal modernismo europeo di Virginia Woolf. Ma questo, naturalmente, sarebbe un altro discorso. Dobbiamo ascoltare le, le Virginia Woolf di oggi. E non dico di averlo fatto, però dico, concludendo, di essermi molto divertito, di aver avuto l'impressione di fare una cosa buona per Dante, che possa aiutare a salvarlo in una celebrazione organizzata dall'Istituto di Cultura di San Pietroburgo che ha coinvolto brevissimamente me per parlare di Dante e la musica del suo tempo dieci minuti a disposizione ma soprattutto con uno spazio più grande uno dei maggiori rapper italiani cioè Clementino io non lo conoscevo però per esempio i miei figli sì Clementino che ha musicato rappato dei testi di Dante ad esempio tanto gentile e tanto onesta fare. Io magari ero un po' scettico, lo confesso, però interessato. L'esperienza è stata straordinaria perché sentir tanto gentile e tanto onesta pare incontrarsi con l'arrangiamento musicale, l'accompagnamento, il modo tipico del rap, mi ha dato un'emozione grandissima per due ragioni. Primo, Dante sopravviveva, era vivo, io sentivo la sua voce, anzi, la sentivo come accade a volte che una voce si sente meglio se è più lontana come dice Zanzotto, no? una voce che viene da estremamente lontano, ma è una voce. E la voce di Dante c'era, era chiarissima, molto più chiara che eh, in una lettura mh, armata di tutta la cribia puntuale. Lì parlava proprio Dante e poi perché Clementino ha ripetuto i versi di Dante parafrasandoli come se fosse un ragazzo di oggi che li fa suoi e parla di un suo amore, un'operazione un po' spregiudicata, ma tuttavia una parafrasi una parafrasi attualizzante e, ed era anche bello molto bello questo pensare che Dante non è una mummia che ci costringe per essere all'altezza della sua mummificazione di essere mummie anche noi ma che Dante è uno vivo forse da verificare ma casomai è vivo se lo prendiamo lo scuotiamo lo percuotiamo della forza del nostro bisogno di sentirci vivi noi e di provare a essere vivi noi vivo lui e riattraversare ancora il suo di inferno dove sono tutti morti e il nostro dove tutti morti no ma insomma il mondo non sta tanto bene bene con questa incoraggiante considerazione passo senz'altro la parola a Natascia passi la parola in un momento non semplicissimo ecco anche perché parlare dopo Pietro non è, mai, non è mai facile, a me capita un po' troppo spesso ultimamente. E così C'è cioè, sempre un po' il senso di delusione per chi, eh, per chi ascolta nei confronti di chi lo segue, per le par parole di chi lo segue nei, nei discorsi. E poi in questo caso ha detto anche tantissime delle cose che mi ero appuntata io e che eh, così magari un po' ripeterò. Quindi, se per caso ripeto troppo e vi annoio, la colpa non è tutta mia, ma ma un po' anche dell'ordine alfabetico, diciamo così, per non dire di, di Pietro, che è troppo bravo. Va bene, comunque per, per tornare all'intervento di Justin Steinberg, come evidente ha sollevato eh, molte questioni importanti e tutte sensibili, e che sono questioni che vanno, <coughs> sono d'accordo anche io con Pietro, ben al di là della questione specifica, eh, dantesca e anche delle celebrazioni di Dante e, e anche di quello specifico eh, ramo della, della critica che, che, che si chiama dantistica e, Dante è rappresentante emblematico appunto della letteratura italiana e quindi eh, dei problemi eh, generali che eh, la letteratura ha oggi e che mh, in parte la nostra letteratura direi ha sempre avuto ad essere eh, accolta e ascoltata e veramente diciamo partecipata e a comunicare con, anche con una classe colta. Eh, letteratura italiana e eh, ha questi suoi problemi specifici e così ce, la, ce li hanno eh, gli studi eh, italianistici, la tipologia per l'appunto dei, dei nostri studi, eh, studi che mh, appunto dicevo non riguardano il solo, il solo Dante. E, mh, Qualche mh, ehm, rilievo farò molto, molto veloce sui eh, singoli punti eh, sollevati dall'articolo eh, di cui si parla. Allora, il problema della difficoltà di Dante eh, che non è specifico suo ma mh, che anzi direi eh, non, non, non lo tocca tanto. Eh, Justin propone Finance Wake come polo estremo di difficoltà al confronto. No? Però, se vogliamo restare ai, ai testi della letteratura italiana, i testi della letteratura contemporanea posto che come credo un poeta che è già stato appunto evocato da Pietro un poeta come Andrea Zanzotto che come credo è il più grande poeta del secondo novecento eh, Andrea Zanzotto lo dico fra parentesi che eh, proprio quest'anno vede il suo eh, centenario e questo anno vedrà noi distrutti <ride> Prima ancora dei, dei poeti che celebriamo, noi distrutti dalle celebrazioni. Ecco, eh, direi che appunto Zanzotto, nostro contemporaneo, quindi non è il problema della distanza, eh, non, non risulta certo meno difficile, difficile proprio nella lettera, voglio dire, ma se anche eh, torniamo un, un attimo un po' più indietro eh, io mi, mi chiedo che cosa ci sia di, eh, di più difficile di alcuni canti di leopardi o che so io dei sepolcri di, di Foscolo no? per rimanere nel, nel canone, nel canone eh, scolastico ehm... Questo eh, si unisce nel discorso di Steinberg al fatto che eh, i critici eh, eh, scrivono solo per i critici, che la dantistica è eh, assolutamente autoreferenziale e anche su binari obbligati oltretutto. Ecco, un dantista non accademico come, eh, come Vittorio Sermonti per esempio, ha un, mm, che è anche un altissimo divulgatore di di Dante, a mio parere perlomeno, ecco, ha, ha un bellissimo intervento che uh, intitola alla lingua di Dante che uh, sarebbe la, diciamo, in nuce addirittura i dialetti, diventerebbe i dialetti per italiani futuri, eh? E, eh, e in questo, in questo saggio, in questa, che è una lettura classense, eh, Sermonti mh, contrappone la, eh, la vitalità e l'adattabilità, la, diciamo così, della parola di Dante e la sua vocazione ad essere detta, parlata, eseguita. Eh, di contro quella della, della letteratura paludata eh, che caratterizza appunto la nostra, la nostra tradizione eh, che richiamavo prima eh, dice delle cose bellissime Sermonti eh, per esempio dice che la lingua poetica che la letteratura italiana ha distillato nei secoli è gelosa di una sua elegante taciturnità tipografica organicamente lapidaria e stenta a scollarsi dalla pagina a farsi suono e voce. La lingua della commedia? No. Questa lingua per i suoi caratteri stilistici è di più per la teatralità delle sue prerogative strutturali di monologo profetico reclama l'esecuzione ecco eh, mi colpisce questa cosa di Clementino che ha citato Pietro ma se Pietro ricorderà e molti dei presenti ricorderanno che eh, due anni fa abbiamo invitato mh, a favore diciamo, degli studenti e delle scuole una banda di performer improvvisatori che hanno, ehm, tra virgolette, creato eh, a tema dantesco avendo un successo. Eh, notevolissimo, lì magari non c'era la voce di Dante però è stato un avvicinamento molto forte ehm, soprattutto da parte del, di un pubblico che era un pubblico scolastico e su questa questione che per me è una questione centrale che mi pare che non sia stata toccata ancora qui, torno eh, fra eh, poco. Ehm, diceva ancora mh, Sermonti che appunto esortava fatevi uscire di bocca le terzine di Dante amici eh, perché l'atto vero e proprio del tradurre l'atto benedettamente arbitrario del tradurre deve farlo ciascuno di noi del tradurre da quella lingua dantesca eh, lasciando che la sua voce lo tradisca e timidamente sveli la vitale unicità del suo rapporto con la poesia di eh, Dante. Il punto 2 punto del, dell'articolo di, di Steinberg. Sono molto d'accordo quando um, dice che Dante catapulta i lettori in un dialogo serrato fra il familiare e l'alieno dietro parlava di marziani, di tanti come un marziano ed è questo un dialogo spesso entusiasmante eh? e chiunque si accosti al poema ha il diritto di farne esperienza, stavo citando Steinberg per una parte che lui prima non aveva eh, letto mm. Ecco, io credo che si, si debbano fornire i mezzi affinché il lettore ne possa fare esperienza. Eh, è ben vero che Dante non sta parlando di noi, ecco, che forse è questa la pretesa narcisistica a cui si alludeva prima, però parla a noi e, e quindi credo che sia anche vero quello che eh, diceva Mandestam e cioè che eh, che non è possibile leggere i canti di, di, di Dante senza pensare all'oggi, senza rivolgersi, rivolgerli all'oggi, no? E, e diceva che sono proiettili scagliati per captare il futuro eh? E, eh, e che esigono anche propriamente una lettura e un commento, eh, che tratti del, del futuro. Eh, Punto 3. Sulla questione dell'appropriazione, per così dire, di, di Dante da parte di gruppi di ricerca o insomma, del tentativo di mettere un ombrello di un certo tipo eh, sul, sui testi danteschi che, eh, che lo deprivano, eh, abbiamo sentito, del, della forza conflittuale eh, dei insita propriamente nei, nei, nei testi e che, che lo addomesticano. Eh. Eh, ovviamente Dante è anche un poeta cattolico e, e i cattolici per me hanno il diritto di trattarlo come credono, figuriamoci. Cioè, il problema è che stanno i laici a eh, tenere alta la nostra bandiera e, e poi un'altra cosa volevo dire che poi c'è cattolico e cattolico, eh, non so, a, a me è capitato di, di leggere con una certa attenzione la, la lettera apostolica di Papa Francesco che non è un dantista e che quindi diciamo, eh, potrebbe avere no? quella, quella voce che cerchiamo eh, al di fuori del, del dantismo accademico e, e nella lettera apostolica, per esempio c'è la parola politica, si esortano gli artisti, si esortano eh, i musicisti, si esorta chiunque, gli insegnanti a fare proprio Dante, a rivelare la bellezza, a riscriverlo eccetera eccetera. Eh, perché appunto le, le persone ne possano, ne possano eh, godere eh, e, e Francesco parla di, di, di politica dicendo appunto che la vicenda emblematica di, di Dante, eh, il suo essere esule, essere reso povero, disgraziato, disperato in cerca di una di un porto con la sua vela sbattuta dal vento in mezzo al mare rifiutato una, sulle, sulle terre alle quali cerca di approdare è, è, è quello che avviene anche oggi. Quindi insomma vediamo un po' quali sono eh, le, le tante voci anche da questo punto di vista. Certamente c'è una dantistica accademica che forse vuole forzare certe linee, però, insomma, appunto, come dicevo, c'è cioè cattolico e cattolico, non, non è molto, eh? però, insomma, esiste. Ehm, arrivo all'ultimo punto, e eh, cioè, ma quanto è, eh, è ah, cioè, non a quanto, ma come, ehm, salvare, eh, come salvare Dante. Eh, dunque io credo che i modi eh, in cui lo, lo si può rovinare eh, possono essere molti di più di quelli che ha elencato Steinberg e, e, e forse non sono nemmeno i peggiori quelli di cui ci ha parlato lui perché si è molto accanito diciamo sulla, sulla nostra categoria giustamente perché abbiamo grandi responsabilità però appunto visto che il discorso di Steinberg era molto orientato sulla, sulla critica. Forse per, per salvarlo non basta un buon saggio, non, non basta nemmeno qualcosa di geniale, nemmeno, eh, nemmeno fatto da un così, saggista, redentore della, della critica, che, che non sia un critico di mestiere. No? Ehm intanto penso che la salvezza di Dante non abbia particolarmente bisogno di, di noi eh, mi è capitato di leggere recentemente un intervento di Gina Lagorio eh, mi ricordo una, una, una narratrice ma anche politica eh, della sinistra indipendente che, in un, in, appunto, che una ventina di anni fa poco prima di morire diceva Dante non ha bisogno di noi vincere il tempo, ma noi abbiamo bisogno di lui per non perderci. Eh? Per Dante il destino è scritto tutto nella sua poesia, per i lettori la sua poesia può guidare, aiutare, illuminare il destino appunto. Allora, per chiudere, io credo che fra la dantistica che si parla addosso eh, e la divulgazione eh, banalizzante, mh, anche perché manca una classe colta di eh, riferimento, Esiste una chiave di volta fondamentale che non è stata appunto eh, considerata ancora, mi pare, io di questo sono profondamente convinta, che è la scuola, cioè l'istituzione scuola, che è deputata a favorire la lettura di Dante, a mettere le persone nelle eh, condizioni di, ehm, di riallacciare il, il dialogo con con la poesia eh, di Dante e, eh, e in questo modo la scuola collabora eh, se, se vogliamo può collaborare alla, alla sua salvezza la salvezza di Dante come a quella di, di, tutto, di tutta la letteratura ecco la eh, la parola scuola, l'istituzione scuola dove, eh, dove tutte le persone necessariamente eh, obbligatoriamente fino alla maggiore età transitano e si fermano, ecco secondo me questa è la prima parola che ci dovrebbe venire in mente quando pensiamo al senso e, e al futuro anche della, della letteratura e eh, quindi anche di Dante eh, in primis e, e io credo che la nostra responsabilità, la nostra responsabilità eh, di critici letterari di critici accademici di dantisti sia eh, soprattutto quella di formare dei lettori esperti cioè degli insegnanti che, che sappiano poi eh, insegnare nel, nel modo giusto nel modo giusto eh, che diano le, le chiavi di accesso al patrimonio della, della poesia eh, dantesca grazie allora, io, eh, la chat è aperta quindi eh, senz eh, potete senz'altro mandare i vostri messaggi, i vostri interventi e chiedo nel frattempo a Justin se per caso non voglia cominciare a replicare eh, a, a, agli interventi che abbiamo appena ascoltato. Grazie, eh, magari non, non replico a tutto, eh, però magari alcuni punti che mi sono particolarmente, non lo so, che, che, che più vicini, diciamo. Eh, magari riesco, posso partire dall'ultimo punto di Natasha sull'aspetto scolastico. Eh, ovviamente io concordo, spero tutti concordano con questo, è, è, è, è cruciale. E ho anche una mia esperienza di questo, perché anche se si, si insegna Dante meno nelle scuole, da noi si insegna Dante. E, e, e per diversi anni io andavo, eh, organizzavo con alcuni colleghi eh, dell'università nella zona del Midwest, Northwestern, anche Notre Dame, delle, delle, delle incontri con maestri di scuola e parlavamo dei nostri modi o diversi approcci possibili per avvicinarci al, al testo dantesco che okay? è un testo comunque difficile come molte poesie sono difficili eh, però ovviamente per me io, io voglio in qualche modo anche conservare l'aspetto difficile cioè l, l, l, l, l, l, il godimento che ha il lettore con un testo difficile, in realtà. Però eh, lì, secondo me, l'importanza dell'aspetto scolastico non, non, non è solo una soluzione, perché è anche un problema. Mi spiego. Quando si presentavano i miei colleghi e, e cercano di, di convincere questi maestri, questi insegnanti, questi professori di, di scuola uh, dell'importanza di Dante dicevano sempre la stessa cosa, parlavano dell'attualità, dell'attualità. Quindi Dante di nuovo è uno di noi perché parla di cose universali come l'amore, come l'importanza della pace contro le divisioni futile, come... Uh, non lo so, uh, nord e sud dell'Anda, palestinesi, israeliani, eccetera. Poi io mi presentavo sempre e dicevo: no, in, re in, re in realtà bisogna studiare Dante perché non è uno specchio per noi. Perché abbiamo anche, ehm, abbiamo anche diritto di, di immaginare un mondo che non è questo, in qualche modo è attuale. Sì. Perché, perché in grandi opere di arte, francamente. E perché sì, parlo di certe cose che sono universali, però con un approccio diverso, con un'antropologia diversa, ma io penso che Natasha è d'accordo con me, non è che, eh, non è che siamo... Eh, però voglio dire che il problema di come insegnare Dante, anche a livello di scuola, secondo me è molto importante, ma magari io ero semplicemente... Un, un teenager alienato e, e con poco autostima, e quindi non mi volevo vedere riflesso nel testo. Però è anche vero che, che immaginare un passato, anche un passato violento, che ci sfida, ci sfida con le cose anche non piacevoli in qualche modo, eh, fa sì che possiamo immaginare anche altri futuri. E io ho eh, e questo è quello che per me è importante perché nel mondo in cui viviamo ora c'è un presente veramente dominante, dominante. E quello che io amo, devo dire, nei testi premoderni è questa idea di altri future in qualche modo. Ora, ehm, volevo parlare solo due secondi della mia esperienza di insegnare all'estero negli Stati Uniti perché eh, in qualche modo mh, mi sono, ho sempre dovuto confrontarmi con perché Dante, eh, in modo che io credo voi meno, penso eh, eh, eh, è, è, è, è strutturale eh, che, che non, non dovete confrontare perché dovremmo studiare la letteratura italiana medievale, però per, per qualcuno come me non cattolico, non europeo, eh, non italiano, eh, questa domanda mi è sempre stata presente e purtroppo anche l'amministrazione, eh, i decani, eh, i miei colleghi me lo chiedono a volte. Io credo che per italiano, in qualche modo potete prendere per scontato che c'è un muro di cultura eh, che... Ha un valore in sé. Eh, magari bisogna aggiungere un mattone a questo muro, ma per noi ci chiedono qual è il valore del muro stesso. Allora, io devo sempre decidere quando insegno eh, un corso su Dante quanto lo voglio rendere attuale. Questo è un vero, vero problema. Eh, è un problema perché, comunque, Dante è un testo difficile ma per me ancora di più perché ho studenti da tutto il mondo e non sono non, non solo statunitensi ma ormai l'università statunitense è globale e quindi i studenti nostri vengono da tutto il mondo non hanno una cultura, non, spesso non, non hanno neanche formazione, ehm, eh, non conoscono i. i i, I principi, per esempio, della fede cattolica o cristiana. Io devo dire che c'è molta pressione ora a, a giustificare i testi perché contengono dei valori attuali, um, dei de esempi di... di di, di, di una certa politica neoliberale che condividiamo tutti. Almeno questo è un po' la, il, secondo me la, la, come dire, la, la presupposta di, di questo tipo di insegnamento. Ehm, eppure io ho visto negli anni che quello che funziona con gli studenti americani è mantenere un po' la violenza del testo la tensione fra eh, leggere questo testo mh, ostile in qualche modo, anche, anche ehm, mettendo questo testo in dialogo con altri valori, altri modi di vedere, altri concetti antropologici e anche sì, perché no, anche con la cultura contemporanea. Io non ho paura… Non, ehm, per me non è un problema paragonare, per esempio, il eh, canto di Ulisse con, uh, con questo film, anche difficile, ad Astra, no? con Brad Pitt. Secondo me è un ottimo esempio di, di, di, di uh, quello che stante sta indagando, e ho capito solo guardando film. Quindi questo dialogo deve essere, ma un dialogo, io spero, con tensione. E qui non so se sono d'accordo 100% con quello che ha detto Antonio sulla questione, per esempio, di MeToo e, e certi temi um, che vediamo solo ora, um, perché per, grazie, diciamo, alla nostra contemporaneità. È giusto, io sono ovviamente favorevole a un certo um, circolo emeneutico no? Ogni, ogni epoca vede cose nuove nel testo e questo io ho sempre cercato di sottolineare, però è anche vero questo, che ora io subisco, devo dire così, il fatto che noi giudichiamo opere di arte se c'è qualcosa che mh, se eh, in queste opere eh, mh, c'è qualcosa che, con cui siamo d'accordo, in qualche modo, no? Che, um, quindi eh, Dante vale perché è uno dei primi attori globali, o vale perché è molto culturale, o è meno antisemitico di altri attori eh, della sua epoca, io devo dire io non sono d'accordo, con questo non sono d'accordo no? eh, per me se Boccaccio è misogino e non filologico se Dante eh, odia gli ebrei come io sono sicuro che odia gli ebrei tra eh, uno non può dire che la distruzione eh, de, del popolo ebraico e del tempio erano giuste giusta vendetta se non odia anche più da coevi gli ebrei, questo per me è una sfida e, e secondo me dobbiamo comunque eh, affrontare questa sfida in dialogo con, con il nostro mondo. Perché eh, i film di Polanski sono bellissimi? Secondo me questo è un problema. Io non voglio in qualche modo, ma io so che anche Antonio è d'accordo con me, voglio solo aggiungere questo problema, eh, che di nuovo rendere Dante più un brand, Ehm, schiacciando eh, la parte violenta e conflittuale con valori che prendiamo per scontati, eh, scontato sono universale grazie Antonio sei stato tirato <ride> vuoi reagire tanto volta, vuoi rispondere? Sì, no, no, ma io diciamo così eh, solo sono. Eh, Grazie Justin, per, eh, in realtà eh, vorrei chiarire un, un elemento, eh, ci sono due elementi no? e questo secondo me un po' fa emergere anche la, la differenza di contesto no? in, in cui si, si lavora, io per esempio direi che, se, se, se, posso, essere, se posso banalizzare un, un tema enorme, direi che nell'università nell italiana si sente almeno parlo per me ovviamente ed evito di generalizzare, si sente forte uno degli elementi diciamo, che ha evocato Justin, che sarebbe molto complesso, um, ma che diciamo, è evidente, cioè il, il fatto di insistere sul valore, no? cioè, comunque diciamo, di giustificare no? eh, perché si studia qualcosa, come la si studia, che ci sono dei valori complessivi, eccetera. Eh, lo sento. Io vorrei chiarire però un elemento che a me sembra fondamentale, io, diciamo così, tra l'altro, eh, forse un po' velocemente, eh, mi è sembrato, eh, ripeto senza volermi appropriare, mi è sembrato poi, diciamo, la soluzione che tu proponevi, no? in qualche maniera, cioè di insistere sulla tensione, di insistere sull'alterità. Per me è un po' quella, diciamo così, cioè, insisto, la, la, cioè non cancellare, come dire, la violenza, la differenza, eccetera, ma anzi fare leva su quello, su quella diversità, diciamo così, per, per l'insegnamento, anche sui punti, che di più, secondo me, oggi ci vengono stimolati. Dall'altra parte, io devo dire, ma questo diciamo così, è forse qualcosa che riguarda più un dibattito, magari più italiano, no? su cui, come dire, ripeto, io non faccio studi di genere, io non, non, non pratico no? eh, un approccio decoloniale, no? vengo da un'altra tradizione, eccetera. Ma eh, sento molto, ehm, come dire, molti dubbi è molto scherno nei confronti però delle domande che vengono, diciamo così. Da, e, e questo invece ci tengo che debba essere inserito come agenda culturale complessiva. Cioè, per me, questo è un elemento. Cioè deve entrare, se, se valuto quell'alterità, la devo valutare anche secondo me. Da questo punto di vista, da un certo punto di vista, io non sento così distante, diciamo così, la posizione rispetto a quello in particolare che, che ha detto um, adesso uh, Justin. Quindi, diciamo, sono, come dire, eh, sottoscrivo. Però, secondo me, i problemi sono anche contestuali, eh? cioè di pressioni, eccetera, su cui, che contano molto per Dante e non solo, insomma, anche per la letteratura. Credo che voglia intervenire Guido Mazzoni. Beh, innanzitutto grazie, è stato una, un, un dialogo molto eh, interessante e pieno di cose, pieno di, di spunti e di temi, eh, tanto che mh, davvero si, si, si potrebbe andare avanti eh, molto a lungo a discuterne. Io ehm, volevo, volevo soffermarmi su alcuni dei punti che erano emersi nella discussione di stasera. Innanzitutto volevo, volevo radicalizzare il problema, perché tutto quello che è stato detto eh, di Dante e della, della difficoltà di, di, di salvarlo, del, del problema stesso della salvezza di Dante, si può dire, eh, e con più forza di quanto non si possa dire di Dante, di tutti i classici premoderni della letteratura italiana e sostanzialmente di tutti i classici premoderni di tutte le letterature europee, con pochissime eccezioni forse quello messo meglio è Shakespeare, che si salva come nella sua lettura attualizzante, come grande prima grande enciclopedia delle passioni eh, moderne o, o, o proto moderne. Ma tutti gli altri grandi classici della letteratura eh, premoderna soffrono della distanza che la modernità ha messo tra se stessa e eh, ciò che precede quella svolta. Classicamente demarcata dalla unione tra rivoluzione industriale e rivoluzione americana e francese. Ecco, Tutto quello che viene prima eh, si è allontanato e la modernità è accelerazione, è iperaccelerazione. Tant'è vero che dentro la modernità stessa eh, ci stiamo ponendo il problema delle rotture. Eh, ciò che è accaduto un secolo e mezzo fa è sempre più distante, eh, e l'alterità del passato rispetto al presente aumenta aumenta per eh, alcuni elementi che sono noti e, e, e che non sempre sono conosciuti e che avete nominato eh, con grande precisione e acutezza nelle vostre discussioni di stasera. Eh, in, in primo luogo, appunto, l'allontanamento stesso del passato dal presente. Poi, la specializzazione del sapere. La specializzazione del sapere è un fatto moderno eh, su cui è difficile intervenire. Eh, L'epoca che... Justin giustamente rimpiange, rimpiango anch'io esattamente come la rimpiange lui, in cui T.S. Eliot poteva esprimersi eh, su Dante, scrivere saggi eh, su Dante e eh, questi saggi potevano avere un eco eh, nella discussione del suo tempo ed essere presi sul serio anche dai dantisti. Quell'epoca è anche un'epoca in cui la divisione del lavoro era eh, molto meno sviluppata della, della nostra. Eh, questa divisione del lavoro intellettuale eh, è, è un, un fenomeno difficile da arrestare. Certo, quello che, che dovremmo fare, e su questo Justin ha perfettamente ragione, è eh, non, non, non assecondarla troppo, per esempio non assumendo sui eh, saperi umanistici, non accettando che entrino nei saperi umanistici dei paradigmi, dei modi di procedere, e eh, dei dispositivi che non appartengono al nucleo profondo delle discipline umanistiche. Quello che Justin dice della peer review eh, che avrebbe fermato i saggi di Auerbach e di Spitzer è assolutamente vero, eh, ma in generale bisognerebbe riflettere seriamente di quello che eh, gli studi umanistici stanno diventando, eh, sono diventati negli ultimi vent'anni a causa dell'importazione di procedure che non hanno nulla a che fare con la ragion d'essere profonda della letteratura, dello studio sulla letteratura, della filosofia, della storia e del loro studio. Eh, e uno di questi primi meccanismi è la peer review, che non ha alcun senso e che andrebbe abolita domani, subito. Eh, una, un terzo elemento poi è il, nostro, eh, il un, un, una cosa che è implicita nella modernità, cioè il fatto che i protestanti hanno vinto cioè eh, l'individualismo moderno, il diritto di ciascuno di mettersi davanti al testo sacro, in questo caso il testo letterario, e di esprimere eh, il proprio parere, ha in qualche modo vinto la nostra proiezione attualizzante eh, dei bisogni del presente sul passato, è una costante della cultura contemporanea e, e anche su questa cosa che è sotto tanti aspetti eh, per chi ha, ha studiato con un atteggiamento, non dico cattolico, ma storicistico, uh, È, è tutto, questo atteggiamento che è detestabile, è, mh, è anche poco arrestabile, è anche iscritto nello zeitgeist, è difficile fermarlo ormai. Eh, considero appunto l'enorme problema che ha posto Antonio Montifusco sulla, che, che riguarda appunto a partire dal Me Too, Cancer, cancer Culture, eccetera, Co, considero parte di questo di questo divenire protestante, cioè eh, presa di parola individuale anche di gruppi che erano stati esclusi dalla cultura eh, canonica. Eh, lo considero parte di questo, di questo problema più vasto e, e quel problema è enorme. È, è una tragedia culturale che dobbiamo affrontare. Non ne parlo qua perché davvero dovremmo, dovremmo non solo dedicare un'altra un serata alla discussione di un tema come quello, ma ehm, ovviamente una serata non basterebbe, però di, di titolare, di dedicare un, un intero ciclo di dibattiti a quel problema. Anch'io però tendo ad avere la posizione di Justin, cioè amo... Il passato per la sua alterità, non vorrei che l'alterità del passato venisse cancellata. Anzi, il rispetto dell'alterità del passato nella sua inaccettabilità è la prima forma di rispetto dell'alterità che, che dovremmo trasmettere. Eh, un, un, nello storicismo tradizionale c'è un elemento di ascolto, di apertura alla, alla differenza mi piacerebbe conservare. Ma mi rendo conto che il problema sollevato è enorme, ed è stato sollevato in modo molto intelligente, forse ne sarebbe la pena discuterne in, in un'altra sede. Comunque grazie per quello che avete detto, è stato davvero un dibattito molto profondo. Sì, non so, ci sono altri interventi? Se è possibile, avrei piacere di intervenire sì? in dialogo. Certo, certo, certo. Grazie. E, su questo tema dell'alterità di Dante, che, che, che mi piace molto, che condivido, nel quale però vedo un pericolo. Lo vedo in un modo un po' confuso. Spero di riuscire a, a chiarirmelo mentre lo dico. Beh, intanto voglio rafforzare l'entusiasmo per un Dante altro tra noi, l'entusiasmo filologico. La filologia è la disciplina che ci insegna a non confondere il soggetto con l'oggetto e siamo in un'epoca di così grande confusione tra i due termini che qualche volta ricordarsi che l'oggetto ha dei diritti anche se non ci tira uno schiaffo dalla pagina, anche se non urla in piazza, non ci trascina in un tribunale, però ha dei diritti e che noi stessi interiorizziamo, i moderni sono anche questi, no? i diritti di questo altro che è il testo rispettandone alcune caratteristiche anche se non ci piacciono non credo che un'edizione critica preveda la scelta della lezione che mi piace di più poi che questo possa essere accaduto possa accadere un altro discorso ma soprattutto mi piace l'idea di un dante altro perché mi piace l'idea del dante marziano che dicevo prima di un dante che non è uno di noi Justin ha su questo ragione infinitamente non è per niente uno di noi noi non siamo come lui non ci riconoscerebbe non saprebbe capire chi siamo e noi facciamo molta fatica a riconoscere lui però è uno che possiamo mettere a passeggiare tra noi possiamo portare a camminare tra noi e qui il tema dell'alterità diventa secondo me un po' più problematico perché perché in Italia almeno Dante non si è mai staccato dal senso comune. Io direi che non c'è un italiano che non sappia a memoria un formulario dantesco. Perfino se è andato poco a scuola dirà a le vene e i polsi o le vene ai polsi potrà avere delle varianti ma io continuamente incontro persone anche di eh, cultura non umanistica che mi citano Terzine di Dante. Lo sappiamo in Italia però è un po' come il Colosseo a Roma. Chi è che non conosce il Colosseo a Roma? Ma è uno spartitraffico, cioè è un luogo attorno al quale si gira che fa parte del tessuto urbano, ma al quale non si riconosce il diritto di portare, di far irrompere nel tessuto urbano l'alterità di Roma antica, l'alterità dei sacrifici umani, l'alterità delle, delle lotte tra gladiatori, eccetera, eccetera. Bisogna quindi in Italia sapere che perché Dante sia un altro si deve anche lavorare su questo senso comune che se ne è appropriato e lo ha neutralizzato. Però se facciamo di Dante un altro, altro, altro e basta, io ho paura che succeda una cosa che individuo come un pericolo per i grandi classici premoderni, dei quali giustamente ha parlato Guido come di qualcosa che è finito sotto il sospetto... Della, della distanza irrecuperabile, cioè dell'archeologia, che eh, intervenga un fenomeno di orientalismo dei monumenti della tradizione, orientalismo nel senso di Said, cioè un gusto esotico della distanza e della differenza, cioè l'idea che l'alterità del grande classico medievale Costituisca nel nostro bisogno di fare esperienza dell'altro, un'esperienza radicale, però anche un'esperienza che ci coinvolge come esperienza estetica, ma non ci costringe a cambiarci, cioè a renderci responsabili dell'incontro. Il rischio è che venga guardato il grande monumento medievale come venivano un tempo guardati i buoni selvaggi, nella loro alterità, eh, ma anche nella loro innocua nel loro, nella loro innocua carica esotica appunto orientalismo ecco, io ho molta paura della distanza esotica del grande classico allora io vorrei che fosse un altro un diverso da noi Dante però che diverso com'è con tutti i suoi panneggi eh, possibilmente nel nobilissimo dei colori nel color della porpora che lui passeggi nelle nostre strade, cioè lo voglio vedere nei banchi di scuola che giustamente Natasha ha richiamato, cioè non solo come distante, ma come distante che irrompe nelle nostre vite e che ci chiede in qualche modo di confrontarci con la sua alterità e di prendere posizione, cioè anche di dirgli guarda io non sono d'accordo noi abbiamo il dovere di dare torto a tanti Dante ha sicuramente torto quando parla degli ebrei, quando parla delle macchie lunari e in alcune centinaia di altri casi. Ma noi abbiamo il dovere di dargli torto anche riguardo alla modernità, di dirgli che la modernità non è solo quella cosa che lui aveva intuito molto bene, ma che c'è un, se posso dire così, un controdiscorso, no? come lo chiamava Habermas, della modernità, un controdiscorso e che noi siamo i responsabili di quel controdiscorso e che a quel Dante altro che passeggia tra noi perché noi ce lo portiamo a passeggiare noi possiamo contrapporre un'idea di umanità un'idea di individuo e un'idea di possibilità trasformativa del mondo che tiene testa alla sua perché se noi non teniamo testa alla sua idea di trasformazione del mondo in cui lui credeva allora lui o è esotico o è il sommo poeta. non ne usciamo noi dobbiamo fare a pugni con Dante, perché è un altro, ma dobbiamo fare a pugni con Dante nella nostra stanza e nel nostro mondo e cercare di vincere noi, cercare di fare in modo che alla fine non vinca lui, non vinca lui che non si debba avere troppa nostalgia dell'alterità di Dante. Grazie. Vedo che c'è una domanda da parte di Antonio del Castello e che... Eh... E apriamo il microfono può, può fare lui stesso grazie grazie, grazie a tutti e a tutte per questa discussione molto interessante io volevo fare una domanda um, a tutti i relatori e eh, alla relatrice eh, io insegno da quattro anni in un istituto alberghiero di sì. napoli dopo una formazione universitaria e post universitaria in filologia italiana già, già tantisca in, in particolare eh, insegno ad alunni che mh, sono in buona parte dialettofoni, quindi solo parzialmente alfabetizzati, cioè hanno una familiarità scarsa con le strutture morfosintattiche e lessicali anche dell'italiano contemporaneo, quindi eh, non è difficile immaginarsi le difficoltà che possono avere mh, con la lingua eh, di Dante, con il fiorentino del 2300. Quindi per affrontare le difficoltà didattiche concrete che avevano il quotidiano ho assunto da un paio d'anni l'abitudine di tradurre tra virgolette, i versi della commedia in italiano contemporaneo, però con risultati didattici che mi sembrano interessanti, perché ehm, diciamo, liberi in buona parte, non del tutto, dalla fatica della comprensione diciamo, di un primo livello della forma, riusciamo con minore fatica a concentrarci insieme sul piacere del, del racconto, no? sulla comprensione dei personaggi, del, del loro mondo, dei, dei problemi dell'età di Dante, quindi sulle domande che ancora, io lo riscontro, interpellano ragazzi e ragazze della loro condizione. Diciamo. Le difficoltà restano chiaramente perché il numero di parole che non comprendono di primo acchito resta comunque notevole, però almeno cioè, didatticamente vedo che la fatica della ricerca e dell'apprendimento lessicale è compensata con l'acquisizione di vocaboli e locuzioni che mh, arricchiscono il ventaglio effettivo delle loro possibilità concrete di espressione. Diciamo. Eh, quindi volevo chiedervi, che ne pensate della possibilità di realizzare antologie eh, dantesche tradotte a uso didattico, almeno per alcuni ordini di scuola, con l'idea di, diciamo, che attualizzare la lingua ehm, potrebbe facilitare il contatto didattico con l'alterità di Dante? Del suo universo culturale, estetico, ideologico, vi sembra che questo possa avere senso oppure qualcosa, diciamo, che è una, è una fatica inutile o rivolta addirittura male, diciamo, distolta dal, dai veri obiettivi, secondo voi? Forse Natascia potresti cominciare a rispondere tu. Quindi. Allora comincio a rispondere, è una questione molto, molto controversa che mh, si dibatte diciamo da, da, da qualche decennio questa. Eh, io personalmente sono, sono convinta che appunto al di là, anche al di là dei discorsi che sono stati fatti eh, questa sera esistono eh, eh, dei, dei valori anche legati all'immaginario alla narratività alle, alle cose che giustamente lei ha messo in evidenza sottolineato come arricchenti una, uno studente che pure ha una difficoltà ad avvicinarsi concreta linguistica eh, al, al testo quindi secondo me ehm, tornando al discorso del salvare il testo, salvare Dante vuol dire eh, che, che Dante lo si legge, ecco, prima di tutto, che qualcuno lo legga e se per leggerlo si, si deve passare attraverso... Una, una traduzione a questo punto io penso ben venga la traduzione cioè io penso che non so quanti di noi possano leggere direttamente Dostoevsky Boh, non lo so io no mm, faccio fatica molta anche con, con Shakespeare perché Shakespeare è lontano però ecco se non avessi letto eh, Dostoevsky non avessi letto Shakespeare tradotti in italiano mi mancherebbe tanto ecco, ne, per, per la mia vita per come sono ecco. quindi penso che, che sì che, che va bene, che il suo sforzo eh, è, è giusto va nella giusta direzione ne sono profondamente convinta eh, non, non so se, se sia giusto creare e costruire delle antologie appositamente tradotte. Eh, Tradotte come, come dice lei, devo dire che quasi tutti i manuali scolastici adesso hanno delle parafrasi pressoché esaustive del, del testo dantesco che, che in qualche modo diciamo vanno verso questa, questa, sua, questa sua richiesta. Quindi, non lo so. Penso che se è lei che fa il lavoro insieme agli studenti, questo risulti tanto più efficace. Per quanto immagino tanto più faticoso. Per, per, chi, per chi insegna. Grazie, io se posso solo um, aggiungere una cosa molto brevemente. Eh, no, ringrazio molto a Natascia Notelli per, Tonelli per questo, per questo incoraggiamento. Eh, no, vorrei precisare che le, le parafrasi, diciamo, per il loro carattere come dire, anche paratestuale-strumentale, diciamo, proprio per il tipo di fruizione che veicolano attraverso la loro posizione. Eh, diciamo, paratastuale nel testo, mh, impediscono il piacere del testo come invece non fa il testo che tradotto presenta una sua autonomia grafica, insomma, cioè i ragazzi eh, vedo che si, come dire, si, si, si, si, con, si, conge, si concedono alla lettura in un altro modo, quando il testo ha una sua autonomia, diciamo, di sistema linguistico tradotto, cosa che purtroppo la parafrasi di cui, è, è, eh, diciamo, i, i manuali, cioè, vuol dire, che manuali mettono a disposizione, non riesce a fare. Diciamo, avevo notato questa cosa, diciamo, per questo chiedevo, diciamo, avere un libro di lettura, se non addirittura l'intera commedia, in una tradizione che possa, come dire, offrirsi come libro um, aperto a una lettura continuata da parte di tutti, è una cosa diciamo, che da alcuni anni mi, mi, mi affascina molto, come la prospettiva. Ecco, grazie. Confronto. Laura Bevilacqua chiede, sarebbe interessante sapere cosa pensa il professor Steinberg che insegna quest, Dante, immagino, in America di, di questa cosa. Quello che penso di, di, um, di tradurre, di traduzioni eh, beh, se io um, insegno Dante, solo in italiano ho 4, 5, 6 studenti. <ride> se uso, se offro, diciamo, se apro corso a, a studenti che non sanno l'italiano, o almeno non sanno bene l'italiano, molto di più. E quindi, e non era sempre così. Comunque, ogni anno abbiamo meno studenti capaci di leggere eh, direttamente in italiano. Devo, ogni anno devo scegliere quale traduzione usare. E alla fine ho deciso di usare quelle brutte, ma brutte, forse non è molto. Beh, ok, diciamo eh, quelle molto, molto, quelle leali, quelle più leali possibili. Anche, anche come la traduzione dal latino, anche se non suonano bene, non sono come poesia in inglese. Però così aiutano, aiutano e incoraggiano gli studenti comunque di guardare il testo originale. E, e diventa un, una lettura simultanea per molti studenti. Ehm, la traduzione come aiuto, che, però che conosce il suo posto, che non ossa di, di superare e di sostituire. Il testo originale per questo io scelgo traduzioni brutte mi sembra un'ottima scelta <ride> ci sono altri interventi o domande perché altrimenti eh, io lascerei la conclusione al direttore del dipartimento eh, per Luigi Pellini per una degna conclusione dell'intero ciclo diciamo per un saluto. Solo un saluto grazie Maria Rita e grazie soprattutto ai nostri ospiti di stasera è stato un dibattito molto, molto denso che ha toccato non solo Dante ma era ovvio, come era giusto che sia, visto l'importanza dell'argomento, e visto il livello dei nostri ospiti, ha toccato proprio il senso del nostro lavoro e il ruolo della letteratura eh, nel, nel, nel nostro mondo in questo momento particolare. E a questo tipo di domande, in modo molto diverso e con approcci molto diversi, eh, con ospiti molto diversi, ha provato un po' a rispondere o a bozzare qualche risposta. Eh, i cinque cicli di extrema razio che abbiamo organizzato esattamente da un anno, abbiamo iniziato l'anno scorso eh, durante la primo, il primo confinamento e, e proprio così perché, perché crediamo che tutte le iniziative culturali non debbano monumentalizzarsi ma debbano sempre rimettersi, eh, rimettersi in gioco, ci sembra giusto chiudere qui. Eh, chiudere qui per ora e magari ricominciare però in modo diverso eh, nel prossimo autunno, eh, in modo diverso che dovrà contemplare certamente questa forma che eh, ci abbiamo imparato a usare questa forma telematica che abbiamo imparato a usare in quest'anno quest e che ci permette cose straordinarie come appunto avere un pubblico di qua e di là dall'oceano, avere relatori eh, anche lontani, eh, e un dialogo reale, strano, che continua a sembrarci un po' straniante, ma, ma reale e intenso, e però vorremmo anche ritornare in presenza a Siena e quindi dovremo pensare eh, delle forme miste e sicuramente, eh, sicuramente molti dei relatori che abbiamo avuto eh, diciamo in schermo. Eh cominciare da Justin Steinberg, ci piacerebbe averli eh, anche in presenza a Siena, ma dovremo ripensarci in qualche modo. Io ringrazio molto il pubblico, anche stasera abbiamo avuto eh, fra la stanza e, e YouTube eh, parecchio più di 100 eh, partecipanti, eh, che non è affatto ovvio in una, così, in una serata di primavera eh, tutto sommato gradevole. Eh, ma dobbiamo appunto ripensare e su questo siamo aperti al, come dire, al, eh, al contributo di tutti gli amici di Extrema Ratio, che siamo diventati un po' una, una, comunità, una dispersa comunità eh, che si ritrova o il mercoledì o il giovedì sera e siamo eh, aperti al vostro contributo, alle vostre idee per ripensare qualcosa da far ripartire, di diverso ma in continuità da far ripartire nel prossimo ottobre. Grazie ancora a tutti e buona serata.